Angelo Sturni, consigliere comu del Comune appunto di Roma, della capitale di Roma, del Movimento 5 Stelle. No. Uh, buon pomeriggio. No. Allora, il modello, le faccio una domanda secca, è o non è la piattaforma Rousseau di cui tanto si parla? Assolutamente no, uh, Rousseau è la piattaforma del Movimento 5 Stelle all'interno della quale vengono uh, votati eh, il, non solo i candidati del Movimento 5 Stelle all'interno eh, ovviamente di questa piattaforma, ma anche il programma oggi stesso è online, diciamo il programma del Movimento 5 Stelle sulla materia degli esteri. Tutta un'altra cosa completamente separata, forse perché probabilmente non si riesce ancora a comprendere qual è la portata rivoluzionaria del Movimento 5 Stelle, riguarda invece la nostra proposta in materia di democrazia diretta che abbiamo portato all'interno delle istituzioni e del Campidoglio. Oh, Portate... Allora, quindi è fuorviante mettere insieme, mi spieghi bene, eh, questa svolta, questo, questa modifica dello Statuto con la piattaforma Russo, non è così? E' è così come dire, guardi, è come ah. dire eh, se, che il Movimento 5 Stelle intende portare all'interno del le istituzioni, la, eh, il principio della mobilità sostenibile, il Partito Democratico ha capito che eh, stavamo parcheggiando un'auto elettrica all'interno dell'aula Giulio Cesare, cioè è questo è un po' quello che è successo. Il principio eh. del Movimento 5 Stelle riguarda diciamo, la democrazia diretta e fa parte per carità del nostro programma e, e, e noi abbiamo deciso di, di introdurlo anche all'interno eh, del, dello Statuto di Roma Capitale, ma stiamo parlando di strumenti e di piattaforme che si Esistono in tutto il mondo. Bene, ma allora, tra poco Barcell non stiamo inventando nulla di nuovo rispetto agli altri paesi europei. Purtroppo eh, questo è successo: Roma Capitale non ha un regolamento sugli istituti di partecipazione aggiornato da ben 23 anni. Cioè, sia centrodestra che centrosinistra non hanno, non hanno mai pensato agli strumenti di partecipazione, probabilmente. E allora noi abbiamo detto: iniziamo da lì, iniziamo ad aggiornare prima lo statuto e poi tutti i successivi regolamenti. Le petizioni popolari elettroniche esistono. Esistono all'interno del Parlamento europeo, esistono nella Camera dei Comuni della Gran Bretagna, quindi stiamo parlando ovviamente di strumenti innovativi per l'Italia, probabilmente il Partito Democratico non li ha mai utilizzati negli altri comuni e quindi di conseguenza è innovativo. Per loro, ma per il Movimento 5 Stelle sicuramente è un obiettivo importante da raggiungere nel corso degli anni. Per quanto riguarda il referendum, erano previsti all'interno dello Statuto di Roma Capitale due referendum, abrogativo e consultivo. Il Movimento 5 Stelle introduce una terza tipologia di referendum, che è il referendum propositivo, togliendo tra l'altro anche il quorum. Questo per consentire che le votazioni che vengono fatte sui referendum siano valide, perché noi non possiamo ogni volta, come è accaduto sul referendum delle Trivelle, spendere circa 300 milioni di euro euro di soldi pubblici per un voto che ovviamente non ha alcun valore, invece i cittadini quando vanno a votare devono, avere, eh, devono essere ascoltati, questo è un po' il principio che noi vogliamo far passare attraverso questi strumenti. Quindi all'insegna della, della trasparenza mi faccia capire anche in questo senso del risparmio, questi diciamo che sono i valori eh, ispiratori. No, ma un'altra un cosa sulla quale è importante che ci soffermiamo è l'ulteriore elemento che noi abbiamo introdotto all'interno dello Statuto di Roma Capitale in modo permanente è il bilancio partecipativo. Allora Roma è stata lasciata con 22 miliardi di debito nel 2008, 22 miliardi di debito che ci siamo dovuti accollare questa amministrazione che sono stati poi nel corso degli anni di ma che i cittadini romani devono continuare a pagare. Allora è bene che i cittadini romani sappiano dove vanno a finire i loro soldi e il bilancio partecipativo è uno strumento di informazione, consultazione e partecipazione, cioè dà la possibilità ai cittadini di capire meglio dove vanno a finire i loro soldi. Noi glielo vogliamo far capire, non so se il Partito Democratico abbia voluto far capire nelle passate consigliature, Orrò, ma per noi è importante, che le nostre mosse determinate scelte vengano prese ovviamente all'interno dell'Unione Maggioranza senza che queste vengano condivise prima, ma al netto di questo io dovrei politica la vostra su quello, esatto, su ah. quello che de devo tornare eh, noi invece abbiamo da, la secondo, fortuna che le nostre litigate le, facciamo, perdoni, le facciamo in diretta non e sono anche interrotta. parecchi onorevole Bulli, non lo ho, non non bene. ho volevo, volevo precisare perché probabilmente la segnatrice per carità avrà letto tutti i giornali che sono usciti tra ieri e oggi che hanno parlato di referendum online non si parla della proposta di referendum propositivo abrogativo e consultivo senza quorum online abbiamo parlato di un'altra cosa abbiamo parlato di sperimentare eventualmente il voto elettronico. elettronico che è il voto all'interno della cabina elettorale, che è tutta un'altra cosa, i cittadini andranno comunque nella cabina elettorale, comunque mm. ci sarà la discussione eh, di, da persona a persona e poi alla fine voteranno al posto della carta eventualmente valutiamo l'opportunità di introdurre dei sistemi più avanzati lo sta facendo la regione Lombardia lo sta facendo, eh, il presidente degli Stati Uniti d'America è stato votato in alcuni stati con eh, il touchscreen all'interno del dei seggi Allora mi chiedo, chiedo alla senatrice se anche quel voto secondo voi è falsato, cioè Trump no. non è Presidente degli Stati Uniti a me. Penso di sì. Quindi, se si mi tratta, quale costo possa avere, per esempio chiedo scusa per sono... eh, quale possa essere il costo a questo punto di una piattaforma così avanzata no. per i cittadini romani, cioè per sperimentare... I 300 cosa. milioni In di euro è... finiti nel buco Pre... del referendum sulle ah, Trivelle, ecco. ovviamente quelli non sono dei Guardi, soldi che non sono. Se volevamo modificare tenere... il quorum, potevate anche votare il referendum costituzionale. Le, a la proposta, siete e la proposta è: vedo nello schermo la proposta. Questo è il di Fraccaro, tweet di Traccap esatto, che, che dice la mafia capitale alla capitale della democrazia diretta. Eh, sì, con un ringraziamento a Gianroberto Casaleggio, quindi c'è un omaggio effettivamente ha già Roberto Casaleggio Massimo Leoni torno da te per le tue domande Sì posso fare un'altra domanda all'esponente di 5 Stelle eh, ho letto di un'idea di Colomban il... Uno dei vostri assessori più recenti, diciamo così, che parla di addossare al bilancio commissariato eh, tutto o parte del debito accumulato eh, dalle partecipate per permettere loro una vita normale, diciamo così, e forse anche a noi cittadini. Eh, la ritiene una buona idea o, oppure è eh, ancora tutta da discutere per quello che riguarda la vostra Guardi, maggioranza. Guardi, devo essere eh, sincero, io questa proposta ancora la sento adesso per la prima volta da lei. Le, eh, le dico questo, il bilancio, ovviamente di Roma Capitale è stato separato nel 2008, per cui una parte è confluita nella gestione commissariale che pagano tutti i cittadini italiani e una parte i cittadini romani 500 milioni di euro all'anno, va ricordato con l'aliquota IRPEF più alta d'Italia a causa dei debiti fatti delle precedenti amministrazioni e una parte, quello del bilancio ordinario, riguarda ovviamente eh, le attività ordinarie. Ora c'è da dire, certo. se si tratta di crediti antecedenti al 2008 può darsi di sì, ma io adesso non entro nel merito perché non conosco la proposta nel dettaglio e quindi lasciamo vedere insomma come si svilupperà anche perché voglio ricordarlo pochi giorni fa in L'idea era di, abbiamo prolungare approvato la, il... di prolungare sì. la gestione commissariale di due o tre anni per eh, la... smaltire anche questi debiti nell'ambito della... Del commissariamento. guardi la gestione commissariale l'ultima rata che i cittadini pagheranno eh, ci hanno lasciato l'ultima rata nel 2048 quindi eh, noi speriamo ovviamente di arrivare <ride> a, a quella data ma resta comunque il fatto che non conosco questa, questa proposta e quindi aspettiamo insomma di vederla concretamente va ricordato che pochi giorni fa eh, la giunta capitolina del sindaco Raggi ha approvato il rendiconto e quindi insomma un importante documento relativo al bilancio delle passate della, del 2016 quando però li proveranno dice il movimento tornerà su un 10% fisiologico di duri e puri, che commento vi fa questa dichiarazione? Guardi, io non commento le dichiarazioni ovviamente del Sindaco Pizzarotti, quello che vi posso dire in realtà è questo, noi abbiamo preso la città di Roma che era praticamente sull'orlo del Baratro e non solo abbiamo approvato il bilancio, un bilancio delle verità prima delle altre città, ma abbiamo cominciato a mettere in campo tutta una serie di interventi per riportare questa città ad essere veramente una capitale a livello europeo, una di queste proposte l'abbiamo spiegata prima come capitale della democrazia diretta, ma non solo, anche da un punto di vista di quello che è eh, l'apparato la, la, e il sistema dell'infrastruttura digitale Roma Capitale per la prima volta eh, dalla sua storia probabilmente degli ultimi 30 anni ha approvato un'agenda digitale che è un, una, un documento programmatico di una serie di interventi per dare rilancio e sviluppo alla città dal punto di vista digitale E questa digitale. secondo lei era ragione del fatto che il consenso nei confronti del Movimento 5 Stelle in questo momento sia superiore al PD e eh, insomma che non sembra... Il posizione. Movimento 5 Stelle porta avanti il programma così come lo ha illustrato e spiegato alle lettori. noi abbiamo mm. portato all'attenzione di tutti i cittadini romani tre punti, quello ovviamente sulla mobilità, la trasparenza e ovviamente la parte sulla partecipazione al digitale e la questione legata ai rifiuti, ovviamente si tratta di, una, di un percorso che durerà e andrà avanti nei prossimi anni, già molti interventi sono stati fatti anche ovviamente sulle strade, è, stato, è partito tutto il piano legato al rifacimento dei, dei manti stradali, 7 milioni di euro sono stati... Beh, i romani non vedono in... l'ora storni.